cosa avrà da ridere questa persona se lavora anche di domenica? Dov'è questo Financial Freedom? Dov'è tutta questa libertà finanziaria? E adesso, per avere una buona linea, adesso vi faccio vedere perché rido, perché non posso che far altro che sorridere, perché sono direttamente in una delle mie proprietà mia proprietà perché l'ho acquistata io personalmente per, per farci un flipping ok e quindi eh, questa è la cosa per me più importante attendo che ci, ci sia qualcuno di voi perché perché voglio farvi capire quelle che sono le caratteristiche principali che bisogna avere se si vuol fare flipping investimenti immobiliari flipping vuol dire acquistare una proprietà ristrutturarla e rivenderla quindi io sono proprio in una di queste proprietà e vi voglio far vedere del perché dicevo no eh, sorrido ho, ho detto proprio eh, due settimane fa in una live che se avete le giuste competenze vuol dire molto di più che se avete un sacco di soldi perché questa mattina con la tuta ok perché domenica in questa proprietà vi farò vedere che cosa vuol dire eh, riuscire a mettere in pratica il sapere necessario per poter fare i soldi la parola fare i soldi vedo che piace, piace tanto e piace a tanti ok? quindi esco un attimo da questa proprietà a Cleveland ok? è una single family home esco un attimo per farvi vedere quanto è grande questa proprietà fa freddo quindi sapete no? esco proprio velocemente pieno di neve ok? Era meglio farvi vedere a Miami. Guardate, alle mie spalle questa qui è la proprietà, ok? Questa, tutta questa che vedete, ok? È la proprietà che io ho acquistato facendo un'offerta. Perché adesso rido. Rientro e vi faccio capire perché rido, perché sorrido. Ok, ciao Anna. Allora, sorrido perché? Perché praticamente in uno dei corsi che io avevo fatto di con Gran Cardone ehm, avevano spiegato come nei dettagli, in queste proprietà un po' vecchie eh, nel, nelle vernici, cioè praticamente qui nelle vernici o nelle finestre ci può essere presenza del piombo quando c'è presenza del piombo per i bambini sotto 5 anni è pericoloso e cancerogeno quindi è vietato vendere praticamente una proprietà del genere è vietato, devi togliere questa vernice e togliere, eventualmente cambiare le finestre se non è possibile fare una modifica alle finestre e poi la puoi mettere in vendita quindi perché sorrido questa mattina e perché ho voglia di venire qui a spiegarvi ciò stamattina perché questa proprietà era stata messa sul mercato a 80.000 dollari da ristrutturare ok? 80.000 dollari ho fatto questa ricerca nelle, nelle, nelle, nei, nei muri, guardate nei muri dove voi vedete bianco e dove praticamente risultava il piombo e abbiamo tolto il piombo però la, la, la, la figata passatemi questo termine ciao Caterina ciao Vincenzo la figata di questa operazione è che essendoci del piombo ho fatto fare una relazione da un ingegnere uno specialista e la proprietà che era, messa, era stata praticamente messa sul mercato a 80.000 dollari io me la sono aggiudicata a 50.000 dollari, 30.000 dollari in meno, perché? Perché era stata fatta tutta una relazione vera sul fatto che servivano almeno 15.000 dollari per togliere questa vernice dal piombo, per cambiare eventualmente le finestre. Siccome la società di costruzione è mia, okay, a me in totale mi viene a costare 7.000 dollari. 50 la sto pagando, 7.000 queste piccole ristrutturazioni, adesso ve la faccio vedere insieme, Viene 57.000 dollari. La casa, una volta finita, ha un valore di mercato di 170.000 dollari. Perché è la zona Maple è, è, è molto vicino al centro. Uscirò fuori, mi coprirò perché fa freddo ci sono meno 4 gradi, e vi farò vedere quanto è grande questa casa e quanto queste piccole particolari mi hanno fatto risparmiare 30.000 dollari. Ecco perché vi dico di formarvi, fate i corsi, se sono corsi fatti da persone competenti, preparate, non potete dire che spendo dei soldi, ma investo dei soldi, perché il corso che io ho fatto con Gren Cardone, allora praticamente era a nati, mi ha dato questa grande possibilità di poter risparmiare 30.000 dollari io il corso l'ho pagato 1.500 dollari ok? una giornata ma soltanto quel corso comprando delle linguette 75 dollari delle linguette io metto vicino al muro se c'è piombo abbasso drasticamente facendo vedere a loro che non possono venderla. vedete com'è che vi faccio vedere allora questa è l'entrata fuori ve l'ho fatta vedere qui praticamente mi giro così questa è la sala da pranzo mi piace da morire quando c'è il caminetto ok e alle mie spalle ci sono le scale vi faccio vedere ok qui ci sono le finestre ci sono le finestre come vedete vicino al muro dove c'è il piombo vi dicevano già hanno iniziato a mettere via tutto quello che dove c'era la presenza del piombo e qui siamo vi faccio vedere lui ben Say hi! Hello, hello! That, they are very, very, very happy. No, oh yeah! All my customer in Italia! Yeah. He is my business partner, lui è il mio, il mio socio e, e come me lavora anche la domenica, quindi è lui che sta coordinando questi lavori. Quindi, qui praticamente è la sala dining room, sala da pranzo, ok? Questa è la sala da pranzo guardate quello che vi stavo dicendo no? il fatto che non ci sono da fare grossi lavori se non fosse per questo discorso qui che mi ha permesso di abbassare drasticamente il prezzo questa, guardate io difficilmente nei flipping che ho fatto ho trovato mobili di questa qualità ok? qui sicuramente guardate c'è da aggiustare però qui c'è praticamente il marmo qui ci sono questi guardate tutto questo non, non bisogna cambiare niente di qui, ok? Anche qua, addirittura addirittura quello che notavo è che anche la lavastoviglie è funzionante, ok? Quindi quello che io personalmente cambierò è il frigorifero per aumentarne il valore estetico. Qui verrà messo praticamente il forno, e qui viene messo una specie di. Come questi sono modulabili. Cioè voi andate ad un Bipo e viene messo il forno a microonde venite con me vi faccio vedere qui c'è un, un piccolo magazzino qui guardate vi porto proprio a vedere qui c'è praticamente la seconda entra entrata perché dietro c'è un garage ok? dietro c'è un garage e vi porto giù il basement in America è quella che da noi viene chiamata la cantina ok? perché è importante? guardate quanto è grande è, è tenuta veramente bene ecco Sorrido questa mattina perché con 7.000 dollari io questa, questa casa la metto sul mercato. Sinceramente voglio cambiare anche il frigorifero, punterò molto perché è una zona eh, molto ben, ben, ben fornita questa. E metterò, guardate vi sto facendo vedere tutto, aggiusterò un po' qua, farò aggiustare un po' qua, metterò qui degli scaffali, sono tutti piccoli particolari che ne fanno aumentare il valore. Questa è una cosa molto importante che vi voglio far vedere perché è quello che è l'acqua calda, il boiler Whirlpool e funziona. Quindi questi sono tutti dettagli, non so se vi avevo mai fatto vedere, guardate le caldaie perché qui a Cleveland fa freddo per sei mesi l'anno. Quindi le caldaie sono molto importanti, quelli che eh, sono molto importanti perché eh, hanno un costo molto, molto, molto importante anch'esso, cioè stiamo parlando di 7000 dollari e quindi qui non dobbiamo fare niente qui c'è un forno a microonde ma sicuramente non funziona qui c'è il contatore dell'acqua e questo è quello che in America viene chiamato cantina basement ok andiamo sopra andiamo sopra e vi faccio vedere perché posso essere veramente contento e soddisfatto perché con questo flipping ci sarà da fare un, un bel margine ok abbiamo visto questa è la porta d'entrata Qui c'è un altro magazzino ok? e qui stiamo salendo. Le scale sono, ve le faccio vedere, legno, quindi come piace a me, non parquet, non uh, uh, carpe. Ok, siamo entrati. Questa, questo è il bagno, ok? Entriamo in quello che è il bagno, non è piccolo. Ho visto molto, ma molto bagni più piccoli. La cosa bella è che comunque è fatto bene, ci sono le piastrelle, vi faccio vedere. Qui sicuramente c'è da lavorare, non mi piace così. Dobbiamo cambiare alcune cose. Qui c'è da lavorare perché sicuramente c'è una perdita dal tetto. Qui dobbiamo definire lo specchio, guardate, ha questa particolarità, gli specchi qua si aprono e qui ci sono tutti i cassetti Perfetto. Questo è il bagno, ok? Qui abbiamo una delle prime camere da letto, ok? Siamo al secondo piano, camera da letto. Controllate sempre i dettagli. Sono i piccoli dettagli che fanno le grandi differenze. Il prezzo viene determinato dai piccoli dettagli. Qui c'è una eh, porta che vi faccio vedere da praticamente, se riesco ad aprirla. Ecco qua, guardate, ecco qua, adesso mi copro perché fa freddo, veramente freddo. Guardate, siamo fuori e questo, lì c'è la seconda entrata e quello è il garage di appartenenza. Tutto questo terreno che voi vedete, tutto questo è mio, perché vedete la recin eh, eh, il recinto, ok? I miei vicini sono questi, alla destra. E quelli sono sulla sinistra ok quindi c'è anche dalla camera da letto un balcone e qua io lavorerò tanto per cercare di sistemare e rendere praticamente tutto ciò più appetibile guardate la porta logicamente stando al freddo eh, ci sarà da fare dei lavori però è un valore aggiunto quando c'è un balcone del genere un balcone del genere che dà sulla camera da letto ok questa è la prima delle camere da letto le porte sono buone, le maniglie sono buone. Questa è la seconda. Seconda camera da letto. E quindi... Oh! oh, oh. Questa è una cosa che Anna, Timoteo, Elena, che sono venuti eh, qui, verrà anche tra un po' Timoteo, a vedere. Sapete che quando trovo questa in una delle proprietà, la proprietà sarà sicuramente un grande affare. Ho fatto un corso... Uh, oltre 25 anni fa a Londra dove c'era Robert Kiyosaki e, e Donald Trump no? Donald Trump disse no? quando trovate anche un centesimo prendetelo perché in uno dei libri più belli di Warren Buffett uh, c'è una storia dove lui dice che entra quando era giovane in, uno, in un ascensore e c'era un centesimo tutte le persone sono passate snobbando questo centesimo e lui l'ha preso siccome lui già era una persona di successo allora una delle persone nell'ascensore gli ha detto lo metto in tasca una delle persone gli ha detto ma come Warren Buffett tu sei Warren Buffett e prendi un centesimo da terra e lui gli ha detto sì lo prendo questo è il mio primo centesimo del mio prossimo milione quindi guardate se non è questo destino perché io sono venuto in fretta a vederla questa casa quando ho fatto l'offerta, ma non mi ero accorto che c'era questa scritta. Voi ditemi, se questo non è destino, if you don't stand for something, you will fail for anything. Cioè, Malcolm X, questo voglio, voglio non farglielo togliere, perché mi piace da morire. C'è una piccola lavagnetta, che è bella, però questa è un'altra camera da letto, e poi vi faccio vedere quella che è una cameretta, ok? Piccola, davvero piccola, però questa è un'ulteriore cameretta. Quindi questa casa è considerata un tre camere da letto e un bagno, ok? Vi ho fatto vedere perché questa mattina, anche se fa freddo, sono felice. Eh, casa aggiudicata per 50.000 dollari, il suo valore era di 80 di vendita, ho fatto questo test del piombo che c'è in alcune finestre e, e, e, nel, e nelle vernici guardate già lo potete vedere dove hanno già scartavetrato, passatemi questo termine perché non so dirlo in inglese, eh, tolto praticamente quella vernice al piombo e, e poi si fa un trattamento e poi verrà verniciata. Però questa cosa, questa cosa, mi ha permesso di abbassare di 30.000 dollari perché loro non potevano venderla, dovevano farla loro questo, questo lavoro. E siccome era in mano ad una banca, la banca non si mette a fare questi lavori, ecco perché il sapere queste cose vi porterà ad avere grossi risultati. E come fate a sapere queste cose? il 15 di febbraio io sarò in Italia dopo tre anni il 15 di febbraio sarò in Italia non vi farò eh, vedere libri, diapositive di come teoricamente voi potrete fare vi farò vedere quello che io sto facendo questo in un anno è il mio 37esimo flipping okay? vi farò vedere nei minimi dettagli come poter iniziare, come poter scegliere l'area come poter trovare i canali, come poter trovare gli immobili 15 di febbraio verrete in un full immersion di un corso che comincia alle 9 di mattina e finisce alle 6 di sera, dalle 6 alle 8 vi farò fare tutte le domande che volete, non mi piace l'idea che facciate le domande durante il corso perché interrompete e potrete anche dare fastidio ad altre persone, il corso è un numero limitato perché... Perché ho, ho chiesto la possibilità di avere non più di 50 persone, se ce ne sarà qualcuno in più ok, ma non di più, perché voglio che tutti seguiate, che tutti capiate, che tutti siate attenti su quello che sarà fatto. Alla fine del corso io personalmente ritirerò le candidature, perché sto selezionando 10 persone in Italia che faranno parte del team JC Grey, come fa parte Anna, Elena, team... Mattia e Gerardo, già loro sono stati selezionati tempo fa e tutti coloro che avranno voglia di mettersi in discussione, capire come poter investire, non lavorerete per me, lavorerete con me. Quindi seguirete le persone, gli investitori che stanno entrando nel progetto, seguirete tutto quello che sarà un iter formativo per poter avere le, eh, gli skill necessari per poter seguire queste persone. 15 di febbraio segnatelo in agenda, io sarò in Italia, Hotel Visconti, Anna adesso mette il link per poter riservare il tuo posto, il corso è a numero limitato e avrai anche la possibilità di realizzare come ho fatto io il tuo sogno americano. Giuseppe Cicorella, ennesimo deal, se lo si vende a prezzo pieno, qui c'è un margine, in questa particolare proprietà c'è un margine del 120%, non è facile. Se volete che vi dica che io faccio queste cose stando sul divano con un computer, lavorando due ore al giorno, vi direi cazzate, io mi sveglio alle 4 di mattina, vado a dormire alle 9, alle 10 di sera, lavoro il sabato, lavoro la domenica, io sono di questa scuola, non esiste... La ricchezza facile, perché se una ricchezza è facile, arriva con facilità, se ne va con tutta la facilità con cui è arrivata. Ti fai un culo, ma ne vale la pena, perché lavori 3, 4, 5 anni della tua vita in maniera